ciao a tutti sono candida e benvenuti anche oggi sul mio canale in questo video voglio realizzare con voi un portatovagliolo che secondo me per le giornate estive con quando si fanno questi pranzi un po così leggeri magari sul terrazzo a me piace, piace un sacco, io li ho fatti per me e voglio farvi vedere appunto come li ho realizzati. E li farò con il macramè, tra l'altro visto che ho utilizzato questo macramè e lo avete visto nella, nella descrizione dei prodotti che utilizzo ho messo proprio questo kit dove c'è il macramè, dove ci sono delle, non so se l'altra volta ve l'avevo fatto vedere, ci sono delle perline e ci sono dei particolari per realizzare delle cose. E visto che non mi piace eh, magari proporvi un prodotto che so che diverse persone l'hanno acquistato e poi magari eh, fanno giusto il lavoro che ho, fatto, che ho fatto vedere e poi devono farsi venire in mente come utilizzarlo. Quindi ho anche piacere quando riesco di fare più lavori con lo stesso prodotto così eh, per chi già l'ha acquistato chi, chi, chi, chi vuole fare il lavoro lo vuole acquistare lo acquista e sul mio canale trova altri altri tutorial con cui l'ho già usato e chi l'ha già acquistato non deve acquistare nulla e può andare avanti ad utilizzarlo perché chi mi conosce sa che lo spreco è una di quelle cose che proprio non mi piacciono quindi eh, utilizzerò questo kit che io chiaramente avevo già e utilizzerò uno di questi anelli che sono all'interno del kit quello più grande quindi utilizzerò in questo caso specifico l'anello e il mio macramè allora io ho già tagliato vediamo quanti sono poi non so se saranno sufficienti ma adesso al limite poi li aggiungiamo sono due, quattro, sei sono otto pezzi di macramè che ho tagliato delle dimensioni di 25 cm lo riverifico così siamo più tranquilli sì 25 cm, questo è 24 e mezzo, ma li ho tagliati così, quindi diciamo 25 cm, quindi 8 pezzi da 25 cm, è semplicissimo questo portatovaglioli, però a me piace un sacco, qua vedete che ho sul tavolo, i, Vabbè, vi faccio vedere, sono dei, dei portachiavi che sto realizzando eh, con la resina, perché sapete che la resina la sto, sto, la sto veramente guardando, studiando, perché mi piace da matti, quindi vi anticipo che eh, farò degli altri tutorial, eh, perché mi piace molto, si possono fare delle cose veramente belle, e questa è una versione che sto facendo di portachiavi, per diciamo, la versione estiva, guardate così, oh, le ho voluti fare che sembrassero un po' tipo una spiaggia con del mare, e quindi niente, ce le ho qui perché devo completarli, questi invece sono con del glitter che è sempre però in tema mare perché i colori sono quelli dell'azzurro verde dell'acqua quindi li ho lasciati lì perché mi piace guardarmeli. allora torniamo a noi eh, quindi ho tagliato questi otto pezzi da 25 cm di macrame. non dobbiamo fare nient'altro che questa operazione è veramente semplice semplice semplice allora prendiamo il nostro pezzo di macramè lo dividiamo a metà e andiamo ad inserirlo facendo semplicemente questo, questo blocco, questo cappio, in questo modo, sul mio portachiavi, eh, scusatevi, sul mio portatovagliolo. Ho parlato dei portachiavi mi sono confusa. Quindi andiamo a farlo con tutti e gli otto i pezzi e vediamo un po' fin dove arriviamo con, con il macramè chiaramente fatelo sempre dallo stesso lato e inserite sempre nello stesso modo il filo altrimenti vi ritrovate, vi ritrovate con le parti che poi non sono, non sono uguali, mi spiego meglio così ci capiamo vedete che qua siamo con questa situazione dall'altra parte la situazione è questa quindi noi adesso procediamo in questo modo ma mi raccomando o da un lato o dall'altro ma che siano sempre tutti uguali questo è molto importante quindi procedo e vado avanti a, a fare questo lavoro allora mentre finisco vi chiedo una cosa così me la lasciate scritta nei commenti volevo sapere se voi in questo periodo estivo così e state facendo i vostri soliti lavori oppure come me avete voglia di qualcosa di diverso perché io ogni tanto ho bisogno di cambiare di fare cose nuove di imparare tecniche nuove perché sennò altrimenti mi viene tutto un po' a noia e quindi se state facendo delle cose nuove degli esperimenti nuovi non so, dei, avete qualche idea nuova scrivetemelo nei commenti perché mi fa, mi fa proprio piacere sentirlo perché io immagino che io, sia un po' come tutte le creative, no, quello di la voglia di fare, di imparare cose nuove, sia sempre dietro l'angolo e quindi a parte che l'avete sempre già visto perché anche sul mio canale non riesco a fare sempre video uguali perché ogni tanto comunque devo cambiare, è sempre stato così. Quindi, però, magari in questo momento, nello specifico, mi sono messa a studiare la resina e quindi sto facendo delle cose con la resina. Adesso farò degli, magari farò dei video perché. Ho visto che con la resina UV, quella che si, che si asciuga in maniera molto veloce con, con la lampada UV, si possono fare delle cose molto belle senza avere dei costi esagerati. E insomma, si può, per iniziare a provare si può fare, si può fare veramente tanto. Poi se a uno piace continua, altrimenti no. E quindi vi farò vedere qualche, vi darò qualche idea. Vi farò vedere qualcosa che faccio tanto io sto facendo tante cosine quindi farò un video mentre, mentre produco diciamo allora direi che otto pezzi stappano bene perché mi riempiono una parte di eh, di porta che direi che è sufficiente ora questo è il retro la parte frontale del nostro portatovagliolo sarà questa perché vedete che, che è più bella così guardate che carina questo punto la cosa che dobbiamo fare è semplicissima allora intanto faccio subito una cosa visto che perché chiaramente non sono tutti uguali vado già più o meno senza senza badare troppo però intanto vado a togliere i pezzi in più di quelli più lunghi semplicemente perché devo pettinarli e quindi è inutile che abbia dei pezzi più lunghi che non servono dopo vediamo un pochino di, di farli bene allora prendiamo un pettine voglio provare questo pettinino che ho comprato ho comprato apposta per questo devo dire la verità eh, boh, in un negozio di cinesi quindi l'ho pagato veramente pochissimo perché ha i denti molto molto fitti perché pensavo che potesse andare bene per questo lavoro qui però vedete che l'ho aperto lo sto provando insieme a voi e quindi sì direi che ci siamo perché eh, se avete, i denti, vabbè, se avete i denti più larghi riuscite lo stesso a fare questo lavoro diciamo che l'unica cosa è eh, ci mettete solo un pochino più di tempo perché, perché vi, separa, vi separa più piano le, i fili del, del macramè però va bene lo stesso in questo modo invece essendo più sottile si fa un po' più di fatica eh, perché comunque prende, prende più prende i fili meglio e quindi è un po' come spettinare i capelli no? se utilizzate il pettine quello lì più il pettine più spesso eh, fate, fate un po' meno male e, e ci mettete più tempo a spettinare tutto invece con questo qui con un po' di pazienza basta non prendere tanta, tanto filo alla volta vedete in questo modo qui e riuscite a pettinare Ora, forse è fin troppo sottile, adesso che lo sto provando, diciamo che va bene, perché poi lo scopo è questo, però forse se avete un pettine anche leggermente più grosso di questo, meno fitto di questo, non più grosso, ma meno fitto, va bene lo stesso. Forse vi stressate meno a fare questo lavoro qua. Comunque, io ho comprato questo pensando andasse bene, vedete che ah, va bene, quindi continuerò ad usare questo visto che l'ho comprato non c'è nessun problema per cui pettiniamo fino in fondo così e chiaramente pettiniamo partendo sempre dobbiamo arrivare anche all'inizio del, del filo proprio sotto il nodo qua in questo modo che rimane più bello ok vedete che non ho accelerato il video l'ho fatto proprio con voi quindi è una cosa è una cosa che si fa in fretta non, non ci va niente ok quindi guardate un po vedete che l'effetto è questo guardate che carino adesso con la nostra forbice se anzi lo farei intanto per accorciare un po e poi toglierei comunque la parte Sottostante, perché vedete che con il pettine si va leggermente a rovinare quindi no, non ci resta nient'altro da fare con la forbice che andare a livellare sotto in questo modo fate ad occhio eh. niente di, di complicato così, se poi vedete che non l'avete perfettamente fatto dritto, arrotondato come volevate poco male, potete accorciare ancora un pochino tanto di margine con la lunghezza che abbiamo fatto dei 25 cm ne avete, ne avete da vendere anzi, fatemi controllare di aver tagliato bene tutto, no, vedete, qua ci sono un pochino di pelucchi che escono, noi li tagliamo. ok, direi che così, vi posto. aspettate che lo metto giù, ecco, vedete che non è, io lo metto giusto, così centrato, qui devo appena appena andare, ok, adesso ci dovremmo essere, sì, direi di sì, io ho preso questo tovagliolo che è un po' così glitterato perché mi piaceva l'idea di abbinarlo con questo, con questo macramè quindi l'unica cosa lo apro, prendo il centro in questo modo qui e vado ad infilare il mio portatovagliolo che metterò così a fianco al piatto vi assicuro che l'effetto è veramente veramente carino se poi doveste avere, per esempio, del macramè di più colori, chiaramente potete alternarli e fare anche una cosa un pochino più colorata. Io avevo questo e quindi l'ho fatto, fatto tutto uguale. Come avete visto anche oggi una, un video estivo abbastanza veloce anzi direi velocissimo e facilissimo spero che vi sia piaciuta l'idea come al solito se avete dubbi o domande scrivetemi e vi risponderò più in fretta possibile aspetto come al solito i vostri commenti che mi fanno sempre tanto tanto tanto piacere e detto questo non vi rubo più tempo ma vi dedico buona, crea buona creatività come dico sempre vi do un forte abbraccio e ci vediamo con il prossimo video ciao ciao